Benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vi voglio parlare del bronzer Ula di Benefit. Allora, è il bronzer dice di essere un bronzer per un contouring naturale. Vi faccio vedere la confezione prima di tutto perché è qualcosa di stupendo. Ok? Dove qui c'è lo specchietto poi dentro c'è anche il suo pennellino e poi ci sarebbe il prodotto pennellino che dobbiamo aprire subitissimo un discorso a parte perché lo trovo di ottima fattura cioè proprio ottimo oltretutto è abbastanza sottile quindi si preleva il prodotto ed è perfetto per fare il contouring cioè guardate è proprio perfetto ma comunque lo vedremo anche all'opera perché io sono così pazza da in questo periodo parlare di un bronzer perché una abbronzante una terra in questo periodo dove tutto si è tranne che abbronzate perché questo non è un bronzer è il bronzer per eccellenza e ve ne parlerò nel dettaglio per farvelo vedere comunque prima di tutto prezzo 8 grammi di prodotto viene 38,90 euro sto guardando sul sito di sephora Perché ho detto che è il bronzer per eccellenza perché ha una tonalità opaca dunque una è solo in questa tonalità ma è stratificabile quindi è un colore e l'avete visto adesso lo vediamo assieme con l'applicazione è un colore che va bene sia d'inverno che d'estate, su tutte le carnagioni perché è delicato si vede ma è delicato non è di quelli che prelevi e non, non colora questo è molto pigmentato quindi con il pennello se usate questo e basta e poi lo applicate va benissimo per fare il contouring in questo caso il pennello suo secondo me è perfetto poi magari se vogliamo sfumarlo un attimo con un pennello più largo come terra bronzante su tutto il viso Quindi, facendo cioè il classico E3 Magari in questo caso con un pennello più largo, no? proprio con questo, oppure usiamo questo, lo applichiamo nei punti e poi lo sfumiamo con un pennello più largo. È super stratificabile e modulabile, e con un pennello più grande si sfuma, si sfuma anche con le dita e poi un colore opaco, quindi va benissimo per, per tutto, assolutamente, è sempre un risultato naturale. Anche come ombretto è davvero ottimo. Anche come ombretto, provatelo in caso avete questo. Oppure volete solo dare un, di, un tocco di colore. Make up da tutti i giorni, base viso, in questo caso sì. Ed è mascara con il dito: andiamo a colorare un attimo, proprio da quel leggero riflesso di colore, riflesso leggero tocco di colore senza però risultare un colore davvero ottimo, valido super super valido mi è piaciuto tanto tant'è che sono stata così attenta e oltretutto scusatemi eh, ma la terra mi è durata tanto il pennello lo lavavo tutti i giorni e guardate cioè, non perde un pelo quindi davvero buona buona allora Valente. usiamo questa terra della Ula Benefit eccola qui che okay. specchio e poi ha il suo pennellino che però uso poco, devo ammettere, Allora, una questa. È delicatissima. Proprio delicata e io la, normalmente la uso con questo pennello. Andiamo a scaldare solo una parte del viso che vi mostro la differenza. State a guardare, aspettate bene. Vedete che la differenza si nota appena appena ah, si nota la differenza. Adesso andiamo a finire su tutto il viso, ah, usiamo anche questo di pennello, non mi piace, è scomodo, comunque è più per il contouring, vedete? poi si va a sfumare finisco il trucco e ci vediamo ed eccoci, allora il pennellino questo qui io lo trovo perfetto per dare colore qui lo vedete bene mm -hmm. qui lo vedete bene perché sono molto bianca e poi si sfuma, guardate dunque vi avvicino questo è il trucco il colore è naturalissimo ma noi vogliamo guardare però si vede vogliamo guardare durante la giornata che non vada a creare macchie di colore e quindi vediamo ora sono le 11.38 di mattina sono diventata rossa, però vabbè. Allora, è passata tutta la giornata, sono le 19.39 e iniziamo a vedere come si è comportata il bronzer. Dunque, guardiamo, aspettate che vi appoggio così è più fermo. Ok, allora, il colore è quasi impercettibile, Si, sì, un po' è andato via, Si, sì. Magari adesso prendo una velina, così ve la mostro, aspettate. Ecco, allora, vediamo che se freghiamo un po il colore si vede però andando via è andato via in un modo uniforme non ha creato macchie adesso vi avvicino bene vedete non ha creato macchie non ha creato aloni si è comportato bene il fatto che sia un colore così ehm, tenue è comunque stratificabile, permette di durare tutta la giornata, da quel leggero colore, ma comunque ed è, quando scompare durante la giornata, e oggi l'ho messo davvero alla prova, non si nota, e questa è una cosa che ci piace, non ha creato assolutamente nessun tipo di macchia, è una garanzia. Comunque, come si comporta sul viso però? <ride> Abbiamo fatto un test per vederlo, ma provato, ma io a questo punto del video, normalmente, mentre parlo, mi viene in mente ma ve l'ha mostrato sto prodotto o sono ore che faccio così e basta? Quindi qui. Anche perché in questo momento inizio a mettere inci il voto. Ovvio, <ride> mi approfitto. Dunque, sul viso ho provato ad esempio in estate e vedo che con il sudore non va a macchiare, quindi non fa l'effetto chiazze e oltretutto io ho la pelle mista tendita a grasso quindi è vero questa zona non è quella che si eh, unge di più però si eh, durante il giorno si unge anche questa non ha mai macchiato perché ha un effetto che tende a, a svanire naturalmente nel corso della giornata quindi dall'effetto eh, contouring oppure baciata dal sole oppure dare un attimo di definizione va a svanire in modo graduale senza stacchi netti, senza lasciare macchie, senza lasciare, senza fare problemi, insomma con la mia pelle ed è oleosa ho notato che tende a lucidarsi tutta la zona, ovviamente si lucida come risolvere con questo prodotto? tamponiamo l'eccesso di sebo, lo, lo riapplichiamo ed è fatta oppure ne abbiamo ancora, vogliamo solo togliere un attimo la, la lucidità dal viso tamponiamo, sfumiamo, lo risfumiamo un attimo dove abbiamo tamponato e lui si risistema. Niente, io questo è un prodotto che davvero vi straconsiglio. Può mh, piacere o non piacere, certamente, però sicuramente almeno una volta è da provare. A chi non lo consiglio mh, direi a nessuno, se non a chi ha la canagione molto scura. Perché tipo un olivastro, perché è, è delicata. E quindi va stratificata. Se dobbiamo andare a modularlo tanto, tanto, per applicarne tanti strati, perché sia del colore adatto alla nostra caragione. in questo caso è meglio provare un prodotto direttamente più scuro. Cioè, è inutile ed è... Però si comporta davvero benissimo, è inutile. se cioè, si applica bene, si stende bene, si sfuma bene, dura tanto. Non mi ricordo se profuma anche. Non profuma... <ride> e non, non riesco a trovare difetti dal prodotto, qualità qualità del pennello comodità di avere tutto in uno pack in cartone oltretutto neanche in plastica si sì, c'è della plastica in mezzo e poi c'è lo specchietto però tutto valido e niente a questo punto io voglio sapere da voi se l'avete provato e come vi siete trovate io questo di sicuro a questo punto me l'avevano mandato se non sbaglio sì. me l'avevano mandati diversi prodotti ma questo, in inverno non sono una gran amante dei bronzer e credo che si veda, proprio <ride> bianchissima, però appena inizia il periodo con un po' di sole, primavera, più che estate, proprio inizia primavera, lo compro anch'io perché questo mi è piaciuto davvero tanto e credo che valga il suo costo. E niente, fatemi sapere come siete trovate.